Grazie Presidente. Eh, questa mozione nasce da una richiesta che è stata eh, presentata nel corso dell'incontro che viene organizzato, che mh, è stato organizzato quest'anno per la seconda volta in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Eh, partecipano molti esponenti della Consiglieri vi invito cortesemente al silenzio e a non interrompere l'intervento della consigliera Guerrini. Grazie Presidente, partecipano eh, dicevo a questo a quest incontro eh, molti, molti dipartimenti, i dipartimenti e, le, e gli uffici che sono più coinvolti eh, nel, nel tema. E, eh, in questo caso è stato l'Avvocato eh, Magnanelli dell'Avvocatura Capitolina a chiedere all'amministrazione di farsi carico di questa richiesta e di quella eh, che ha per oggetto eh, la mozione seguente. L'avvocato sottolineava la difficoltà che incontrano le donne vittime di violenza di denunciare i casi di, cui appunto sono oggetto, i casi di violenza di cui sono oggetto. Questa difficoltà è dovuta in parte al fatto che sono soprattutto familiari, conviventi, eh, che eh, esercitano questa violenza contro di loro e eh, l'altro motivo per cui eh, sono molto reticenti a mh, denunciare è che durante il processo eh, vengono presentate eh, come, eh, come colpevoli in qualche modo eh, perché normalmente la vittima viene delegittimata e screditata. E a fronte di questa realtà eh, è sempre più frequente, mh, testimoniava appunto l'Avvocato Magnanelli, eh, la richiesta da parte eh, delle vittime di violenza di avere accanto nel processo le istituzioni. L'Avvocatura Capitolina non può per regolamento eh, rappresentare soggetti privati o diversi dall'ente e per questo prendendo spunto da esperienze passate Ehm, si potrebbe appunto, organizzare in modo sistematico una qualche forma di assistenza legale eh, per le vittime di alcuni tipi di reato come per appunto, le vittime di violenza e questo per assicurare forme di sostegno in ambito processuale, e, tra l'altro in parte già sperimentate dall'Avvocatura Capitolina anche se in modo solo sporadico ed occasionale, quindi farle diventare una, un impegno sistematico, con l'intermediazione dell'Avvocatura Capitolina stessa in, con dei, eh, dei professionisti esterni che prestino la loro opera appunto, a sostegno di questi soggetti eh, colpiti da reati così particolarmente dolorosi e ehm, psicologicamente lesivi. E quindi questa è eh, la richiesta eh, che eh, si vuole fare con questa mozione eh, perché eh, l'amministrazione capitolina possa affiancare in modo concreto eh, le vittime di violenza in special modo le donne. Grazie.